Buongiorno a tutti, grazie a coloro che si sono connessi in maniera puntuale a questo quarto appuntamento con i martedì dell'integrazione di Overland Hamber. Quest'oggi abbiamo come ospite Buffalo e con noi c'è il mio compagno di viaggio, come ho detto nei precedenti webinar di questa, di questa giornata, Massimiliano Guerini, sales manager Italy e Iberia per Buffalo. Buongiorno a tutti, grazie Paolo per questo invito e questa opportunità di raccontare un po' i prodotti Buffalo insieme a, a te che, come dicevo anche negli altri webinar che ho fatto, che siamo anche amici oltre che esatto. siamo colleghi e a volte magari competitor, <ride> siamo <ride> soprattutto amici. <ride> esatto, esatto, esatto, prima di essere di, di, di colleghi anche amici. Ehm... Vado Max avanti, quindi passo, parto con, con il webinar, ricapitolando quelli che sono stati gli appuntamenti precedenti, quindi con Nethesis, con QNAP, con Vim e con il prossimo appuntamento che sarà con i colleghi di Synology e poi avremo anche Acronis. Quindi partiamo con questo webinar, con i martedì dell'integrazione di Over Thumb'r con Buffalo appunto. Per eh, riassumere brevemente l'agenda della giornata, avremo una presentazione ovviamente di Overland Thumber, dell'azienda, velocemente, e di Buffalo, le soluzioni tecnologiche di Overland Amber e di Buffalo, l'integrazione dei due brand, avremo anche un piccolo intervento da parte di Massimiliano su quello che è l'attuale stato del, del mercato e su alcune novità lato eh, legislativo e dopo ve, ci addentreremo eh, appunto nel... Nella, durante la sua, la sua parte e poi alcuni casi di utilizzo che come abbiamo scritto durante l'invito a questo webinar si tratta appunto dell'integrazione delle due soluzioni, in questo caso NAS Buffalo e RDX Quick Store. Per chi non conoscesse Overland Tumber, Overland Tumber è una fusione di due società, Tumber Data, azienda tedesca, Overland Storage, azienda americana, entrambe nate nel 1980, quindi da oltre 40 anni sul mercato e quindi... Come dico sempre, se abbiamo fatto qualcosa di buono e siamo ancora qui, vuol dire che effettivamente i nostri prodotti e le nostre soluzioni sono estremamente affidabili. E sono affidabili perché grazie ai nostri partner riusciamo ad essere presenti in oltre 90 nazioni con i nostri prodotti e ehm, ad essere riconosciuti appunto per un'azienda estremamente affidabile, quindi sia sul lato dell'archiviazione, del backup e dei supporti rimuoviti. La missione è quella appunto di aiutare le aziende a salvaguardare il loro bene più prezioso, quindi i dati, quindi gli asset digitali, i beni più preziosi. La presenza, come ho detto prima, grazie ai nostri partner, è globale. Come azienda siamo presenti in quasi tutte le nazioni del mondo, abbiamo eh, i nostri uffici eh, principali per l'Europa ad Ormond, mentre per l'America, abbiamo l'headquarter a, a San Ramon eh, in California, ma poi abbiamo anche uffici sparsi in tutto il mondo e la nostra fabbrica di produzione in Cina. Io, come dico sempre, sono basato in Italia, sono in home office, ma il mio ufficio, prima del lockdown, era sulla, sulle direttrici italiane delle autostrade, quindi a 1, a 4 e via dicendo, adesso un po' più in home office, ma eh, speriamo appunto che una volta che si è risolta completamente eh, la questione, appunto ritornare a viaggiare e incontrare quei partner. Come ho detto, gli uffici principali sono a Dortmund per l'Europa, da cui partono anche tutti i nostri prodotti, da dove c'è ovviamente la parte di supporto, di appunto logistica, di marketing e il nostro supporto è multilingua. Come ho detto prima, la produzione dei prodotti è poi basata appunto in Cina. La direzione strategica dell'azienda prevede tre grandi macro aree, quindi la parte di OEM, così chiamata, i nostri prodotti, essendo noi produttori, eh, vengono anche poi forniti, rimarchiati ad altri brand più eh, famosi e più conosciuti di noi sul mercato, gli account strategici che vengono gestiti direttamente dalla, dalla direzione e poi appunto i nostri partner, così come ho detto appunto, eh, in ogni appunto nazione ci sono dei, dei sales come me che appunto ci eh, gestiscono appunto il, il canale. Le soluzioni tecnologiche dei Overland Hamberg eh, si dividono in due grandi macro aree, le soluzioni RDX di cui parleremo dopo e le soluzioni Neoseries di cui accennerò perché ovviamente con la parte di integrazione eh, insieme a Buffalo appunto le soluzioni che più si integrano da questo punto di vista sono le soluzioni RDX. Io ora condivido ovviamente, passo la palla a, a Massimiliano come relatore in modo che eh, possa condividere la sua presentazione appunto di Buffalo e ci, ci presenti così velocemente chi è Buffalo sì. e cosa fa allora, aspetta che è sotto attacca mostra questa finestra ok, si vede? Sì, ok, perfetto allora, buongiorno a tutti ancora grazie a Paolo per l'invito a questi martedì Giusto due parole su Buffalo. ora Buffalo è un brand giapponese, non è americano come tanti possono pensare. Dal nome, è stato fondato 40, più di 45 anni fa, nel 74 Abbiamo un headquarter a Nagoya in Giappone e abbiamo due grandi aree al di fuori del Giappone, che sono, appunto, la Buffalo Europa con l'headquarter ad Amsterdam, dove appunto io faccio parte, e la Buffalo America basata ad Austin, che gestisce ovviamente tutta la parte di Nord, Centro e Sud America. Prodotti eh, fatti esclusivamente per il canale Small e Medium, quindi prodotti facili, prodotti storage principalmente, NAS nello specifico, abbiamo anche dei prodotti che sono degli hard disk esterni, ma il nostro core business sono i NAS, poi dopo approfondiremo che tipologia di, di NASA? come diciamo appunto buffalo in giro per il mondo il team italiano è composto da due persone io ho aperto buffalo in italia ormai nel lontano 2009 e da novembre dell'anno scorso eh, si è unito al team anche michelangelo di anni nella figura di channel account manager quindi il suo compito è appunto quello di seguire tutti i vari eh, rivenditori i reseller sul, sul territorio italiano eh, Buffalo è un brand assolutamente indiretto, quindi non vendiamo ai rivenditori, ma ci avvaliamo attraverso, ci distribuiamo i nostri prodotti attraverso i distributori e dei subdistributori. Come dicevamo, questa è principalmente la gamma dei prodotti, quindi Network Attachment Storage, i cosiddetti NAS, che sono circa il 90% del business in Italia. Abbiamo poi una piccola parte di optical drives dei masterizzatori Blu-ray e CD DVD e un'altra parte che sono hard disk esterni, due pollici e mezzo e tre pollici e mezzo, non tanto gli hard disk quelli da supermercato da retail dove il prezzo è l'unica domanda che si possa fare ma ci sono dei prodotti un po più particolari come ad esempio prodotti specifici per il mondo apple prodotti con il, la resistenza alla polvere all'acqua agli urti certificazioni di grado militare quindi prodotti un po più particolari per esigenze diverse dal, dal privato che compra l'hard disk a casa come diceva Paolo prima, vorrei darvi giusto due dati di mercato, NAS, nel corso degli ultimi mesi di lockdown, praticamente. Se i primi mesi dell'anno, gennaio, febbraio, sono stati quasi buoni, dicendo febbraio soltanto un meno 8, questi sono dati context, quindi sono dati più o meno reali, nei mesi di marzo, aprile e maggio, c'è stato un netto e fortissimo calo del, del mercato passiamo dai 38 39 di aprile ai 32 di maggio questo sicuramente perché tutti i grossi progetti quindi le grosse attività che anche buffalo aveva in pipeline fino alla fine di 1 sono stati tutti bloccati perché ovviamente la gente non, non poteva andare in giro non, non c'era la disponibilità per nuove installazioni si è venduto soltanto il, lo stretto necessario, anche perché con l'avvento un po' dello smart working eh, la condivisione dei dati era stata un, un po' un punto di domanda perché sono tutti trovati, mm. soprattutto le piccole aziende, a dover dislocare i propri dipendenti a casa e magari non erano attrezzati. Quindi quello che si è notato soprattutto nel mese di marzo quando è iniziato questo lockdown, le vendite di portatili sono andate alle stelle, infatti sono stati uh -huh. numeri più 200%, però tutta l'infrastruttura era carente perché nessuno era abituato a lavorare da casa, quindi si sono dovute creare VPN o qualsiasi altro accrocchio per poter far lavorare i propri dipendenti da casa con un portatile, con la conseguente problematica delle linee, perché anch'io come Paolo lavoro in home office da, da sempre e quello che si è notato è che i giorni in cui non avevo appuntamenti clienti diciamo, prima del lockdown ovviamente avevo una linea molto buona una velocità decisamente elevata durante il lockdown dove tutti si sono connessi e tutti hanno lavorato la problematica della connessione è stata importante e qua poi mi collego anche al fatto di avere i propri dati in un posto fisico vicino al proprio computer nel proprio ufficio perché se tanto si sente dire del, del cloud dei dati in cloud il problema può essere quello di non poter accedere a questi dati perché se io ho tutti i miei dati su cui lavoro solo esclusivamente in cloud e non ho nulla su un dispositivo vicino al mio computer diventa problematico se la linea viaggia a un mega o peggio ancora sono talmente tante persone collegate che può esserci un problema e la linea cade. Eh, non ho più accessibilità ai dati. Poi parleremo anche a un paio di slide più avanti sul il cosiddetto hybrid cloud: quindi sfruttare le opportunità di, sia della, del NAS fisico nell'ufficio in casa, sia del, del cloud. Ok, ti ripasso la palla poi. Facciamo sì. la seconda parte dopo allora stoppo qua. Ok, ti devo dare Perfetto. assegnare il relatore. Ok, allora tac. Okay. Perfetto, mostro lo schermo e siamo di nuovo online. No, Max, assolutamente è stato interessante soprattutto capire quali sono stati ovviamente i cali. Eh, Progressivi, ovviamente quelli sono cali ovviamente di tutto il settore NAS, dico giusto? Sì, sì, sì questo qui è proprio tutto il mercato italiano di NAS, giusto per dare le, il valore del mercato, proprio dire che okay, è meno certo. 30% da quanto. Allora, normalmente nei mesi appunto normali il mercato vale circa 2 milioni di euro al mese per un totale di 6 mila pezzi. Questa è proprio una media sull'anno ah, scorso, poi. Ovviamente può cambiare. I prodotti che più si vendono, per quanto far capire il mercato, quanto è spostato italiano. verso il basso italiano, si vende per il quasi il 50% delle unità il 2Bay. Per il quasi slot, il 20% sì. Sì, il 2Bay, 2 slot. Per circa il 20% il 4Bay desktop e una cosa strana, un bel 10%. Il nas Single uh, Disco Single Bay che è un NAS uh, di, per modo di dire valente, che può essere un hard disk di rete. Perché non avendo la possibilità ovviamente di fare il ride eh, se quel disco singolo dovesse rompersi ed è l'unica uh, fonte di backup. Poi insegni bene tu la regola del 321 che probabilmente dirai dopo <ride> quindi esatto. non è una delle soluzioni migliori il nas un Bay. Però questo fa capire. Per quanto appunto in Italia o si guarda solo a quanto può costare un NAS, perché ovviamente un NAS un Bay costa veramente poco e si fa magari poco affidamento alle prestazioni e alla sicurezza perché ok oggi spendo 150 euro per comprare un NAS un Bay o un NAS super entry level ma se dovessi perdere i dati altro che 150 euro dopo. Tra il fermo del lavoro, il fermo, il fermo dei dati certo. e tutto quanto, esatto, essendo un'azienda diventa veramente una spesa forse dieci volte tanto. Sì. Quindi investendo magari qualcosa in più all'inizio, si salva poi il spendere dopo. Esatto, è una cosa che diciamo sempre ovviamente durante i nostri, i nostri webinar o comunque anche durante i colloqui con i vari partner è quello di far capire poi al cliente finale che il costo della prevenzione è sempre inferiore rispetto al riuscire a rincorrere appunto il recupero dei dati e la, la rimessa in piedi dell'azienda dal punto di vista operativo quindi effettivamente eh, come hai detto tu è, è un costo enorme recuperare quei dati e, anziché prevenire che quindi costerebbe molto cioè, molto ci sono tantissime statistiche come anche tu hai fatto vedere mm -hmm. negli scorsi webinar dove tante aziende non si sono poi più riprese perché oggi Beh. i dati sono il, il tutto il di pane. questa se perdi i dati perdi tutto, quindi oggi è tutto tutto digitale, quindi diventa veramente importante fare il backup con appunto tutti gli strumenti che tutti quanti mettiamo a disposizione, sia Buffalo, i nostri competitor amici e tutti gli altri. Esatto, Assolutamente. esatto. esatto. Prego, Bene, okay. vediamo velocemente quello che sono, esatto, andiamo, andiamo avanti con la presentazione, lato prodotti, non mi addentrerò troppo nel dettaglio proprio perché l'idea è quella di eh, parlare poi di, di quella che è l'integrazione delle soluzioni, per chi non conoscesse i nostri prodotti RDX, eh, RDX è sostanzialmente la combinazione di due, di due tecnologie, quindi del, il meglio del tape e il meglio del disco, il meglio del tape perché abbiamo un supporto che è rimovibile, Trasportabile, di lunga durata, robusto e di basso costo, e il meglio del disco perché all'interno di queste cartucce non c'è più un tape come, come succede ancora oggi sulle nostre soluzioni Siris, ma diciamo, eh, è un prodotto leggermente diverso. Le soluzioni RDX all'interno hanno un hard disk da due pollici e mezzo, quindi con tutti i benefici che, eh, che ne derivano, quindi dalla prestazioni, capacità, affidabilità del dato e quindi certezza anche poi di recuperare i propri dati e maggiore compatibilità ovviamente con le infrastrutture moderne, sia di tipo fisico che di tipo virtuale. Le soluzioni RDX quindi come ho detto combinano questi vantaggi, sono semplici, si possono integrare come vedete dalla slide all'interno di eh, server, di eh, pc, possono essere connesse esternamente a eh, server, notebook, pc, eh, nas, qualsiasi dispositivo abbia una porta usb e che abbia un minimo ovviamente di gestione può essere collegato appunto a un rdx e per appunto fare una copia dei dati per fare un'archiviazione per fare un backup una replica qualsiasi cosa eh, i dispositivi si dividono in come ho detto prima interni e esterni in usb 3 e SATA 3 sono le versioni interne usb 3 plus è la versione esterna che prende l'alimentazione direttamente dalle porte usb quindi anche dal punto di vista dell'integrazione è molto molto semplice all'interno poi eh, di, delle cartucce abbiamo diverse capacità quindi possiamo avere cartucce da 500 giga 1, 2, 3, 4 e 5 tera e quindi seguiamo anche in questo caso la roadmap dei, eh, degli ARDIS del pollice mezzo a tutti gli effetti le soluzioni sono certificate eh, per l'utilizzo della crittografia. quindi hanno la validazione FIPS 140-2 che è quella ufficiale appunto per la crittografia sono i supporti estremamente robusti e eh, nati per essere tra trasportati perché hanno, eh, vengono fatti degli shock test per verificare appunto che i dati e gli hard disk all'interno siano protetti in maniera superiore rispetto al normale hard disk non c'è necessità di maintenance, quindi di pulizia delle testine praticamente se un hard disk eh, da due pollici non ha bisogno di, di pulire le testine in più, negli ultimi, negli ultimi anni abbiamo integrato ulteriori eh, piccole parti di software che ci permettono di, dare, di coniugare la soluzione in diverse altre modalità, come ad esempio RDX Ransom Block, quindi una parte di software che permette di tracciare tutti i processi che cercano di accedere al mio dispositivo quindi, e cercano di scrivere sulla mia cartuccia. In realtà questo è, stato, è nato appunto per eh, ovviare al problema dei eh, ransomware una parte di, di software che si chiama Redix Worm, che mi permette quindi di scrivere eh, una volta sola i dati sulla mia cartuccia e di non modificarli più, ma di eh, continuare appunto ad accedervi, quindi per solamente leggerli. E anche questa funzionalità è stata certificata da KPMG, che è l'ente appunto che certifica i prodotti di, di, di tipo Worm. Quindi ehm, le cose sono state fatte in maniera, diciamo costante e eh, perfetta appunto. Nel 2011, quindi dal 2011, siamo i proprietari di tutti i brevetti della tecnologia RDX e quindi abbiamo tutti gli interessi ovviamente a portare avanti questa tipologia di, di prodotti e facendo questo negli ultimi anni abbiamo poi integrato alle soluzioni singole le soluzioni di rete. Le soluzioni di rete si chiamano RDX Quickstation e in questo caso appunto non sono più con interfaccia USB o SATA, sono interfaccia, hanno interfaccia di rete e si, si configurano in IceCase, quindi ho una maggiore facilità di integrazione dal punto di vista dell'ambiente fisico e dell'ambiente virtuale. Una cosa interessante delle soluzioni è che possiamo avere differenti target, quindi uno per ogni, eh, ogni, per ogni cartuccia, quindi avere quattro diversi volumi o otto sulla versione più, più estesa, Possiamo creare dei volumi logici, dei volumi logici con il fault tolerance oppure delle emulazioni di libreria autoloader nella uh, versione a 4 slot e appunto emulazione di libreria vera e propria sulla versione a 8 slot, quindi simula sostanzialmente quella che è una libreria nostra. Qui vedete il portafoglio delle soluzioni completo, quindi le soluzioni singole, le librerie e eh, i media e gli accessori, appunto, che completano il nostro portafoglio delle soluzioni. L'altra parte è la parte Neo Series, quindi la parte di tape, tape, ovviamente, che magari è meno adatto al settore dell'SMB, magari ha uh, più alle aziende di tipo, diciamo così, medium o medium enterprise o aziende che fanno della quantità di dati. Elaborati ovviamente un loro, un loro focus, quindi pensiamo a eh, ospedali, pensiamo a eh, società di, di media, di broadcasting, quindi di, eh, come, come Sky, come le televisioni locali, quindi chi, o chi, fa, o chi realizza spot pubblicitari, quindi aziende quindi che hanno un volume di dati estremamente importante sono clienti poi delle soluzioni LTO perché ovviamente hanno la necessità di salvare una grande quantità di dati su un supporto ovviamente che sia economico e duratura, quindi l'LTO in particolare l'ultima generazione che è la generazione 8, quindi LTO 8, ci permette su una cartuccia di andare ad archiviare 12 tera, quindi su, una, su un tape 12 tera e che con le librerie, con le soluzioni singole ovviamente abbiamo una rotazione che diventa manuale, non sto ad entrarmi in tutte poi le particolarità perché non è la parte diciamo che più si integra con BAFO da questo punto di vista perché qui andiamo appunto come ho detto prima su soluzioni enterprise ma con eh, ovviamente le librerie quindi con le automazioni possiamo andare a ampliare lo spazio dei 12 teras singoli su soluzioni a 8 slot, a 24 a 40, a 80 slot con possibilità di scalare fino a 560 slot e arriviamo quindi a oltre 7 di dati la cosa importante, e qui ci rilasciamo a quanto ho detto da Massimiliano prima, rispettivamente alla regola del 321, 2 1, no? che ci dice di avere tre copie dei nostri dati, sempre per essere sicuri di recuperarli, quindi quella copia nativa più ulteriori due copie su due supporti diversi, quindi potrebbe essere un disco e un dispositivo rimovibile, quel dispositivo rimovibile ovviamente deve essere messo in off-site e in offline, ed è per questo che noi pensiamo diciamo che i nostri prodotti sono di tipo air gap perché vi permettono di creare un vuoto d'aria tra quello che è la rete, la vostra rete diciamo, interna e l'esterno, quindi quando un supporto è di tipo air gap è scollegato completamente dalla, dalla, vostra, dalla vostra rete, dalla vostra, dai vostri sistemi e quindi è protetto da questo punto di vista e non c'è possibilità che ransomware o altre soluzioni o altre Attacchi possono andare a danneggiare appunto i dati. Um, detto questo, io prima di passare alla prossima slide che uh, è relativamente relativa all'integrazione appunto tra le soluzioni di Buffalo e RDX, ripasso uh, il testimone a Massimiliano. E lo rendo redattore in modo che possa Grazie. condividere le sue slide e continuare appunto il discorso presentandoci quelle che sono poi le soluzioni di Buffalo. Ok, esattamente. Allora ecco qui. Allora parliamo, non si vede? Tutto bianco. Forse... Aspetta, che rifacciamo. Perché si vede bianco? Oh, ok, hai l'altro schermo l'altro schermo, lo schermo okay, da relator, perfetto. Okay. Si vede così, sì? sì? ok, allora parliamo un attimino di Nas Buffalo in generale. Allora, come dicevo prima, il prodotto, la famiglia di prodotti focus per quanto riguarda buffalo in Europa e in America, sono i Nas, i Nas, ovviamente, aspetta, che qua capire come andava. ok. Questi sono i NAS Buffalo, principali usi sono ovviamente per fare il backup di server, il backup dei client, il backup su un altro NAS, iSCASI scasi storage, quindi come diceva Paolo prima anche con i NAS Buffalo è possibile aumentare storage a server o altre macchine virtuali, il backup live sempre appunto di macchine virtuali, il backup uh, a freddo di al sempre di macchine virtuali, sorveglianza, media center. però come potete vedere, i principali usi sono sicuramente per fare backup e file server. Infatti, io dico sempre che i Nas Buffalo sono principalmente usati per fare tre cose: che sono appunto il backup, il file server. Nelle piccole realtà, dove magari non si vuole comprare realmente un server che costa molto di più ed è anche più difficile da uh, configurare e gestire, ma con un piccolo NAS, uh, anche un 2Bay, un 4Bay che costa poche centinaia di euro, hai la possibilità di condividere all'interno del piccolo ufficio i dati e fare nello stesso tempo il backup. Un altro utilizzo che spesso ultimamente si sta diffondendo, è appunto l'espansione storage in iScasi, quindi persone, end user che hanno un server e non hanno la possibilità di espanderlo con dei dischi, acquistando un NAS di una famiglia che poi vedremo, c'è la possibilità di integrarlo in iScasi e gestire una parte del, dello storage del NAS stesso come iScasi. Quindi mi prendo un 16 Tera, un 32 Tera e posso gestire un tot di Tera per l'ISCASI, un tot di Tera per il file server e un altro tot per quanto riguarda il backup delle varie macchine o del server stesso. Quindi questi sono i tre principali usi dei NAS Buffalo. I NAS Buffalo si dividono in due macrofamiglie. Le cosiddette Link Station, che noi chiamiamo Consumer NAS, anche se in realtà in Italia anche diverse piccole aziende comprano questi prodotti, sono prodotti molto semplici a livello software e a livello hardware, vanno dal single bay 2TB fino al dual bay da 16TB totali, hanno un po' più di funzionalità multimediali, quindi per quello è un po' più eh, definito come consumer NAS, prodottino semplicissimo, magari da mettere a casa per fare giusto il backup uh, delle fotografie e magari... Eh, utilizzarlo con il DLNA sulle smart tv o su quella tipologia di prodotti il prodotto focus che rappresenta molto più della metà del, del fatturato di Buffalo in Italia sono le Terra Station, che sono appunto i cosiddetti business NAS potete vedere qua sotto le, alcune foto di alcuni modelli, sono NAS che vanno dal 2 bay desktop fino al 12 bay Uh, rec 2 unità dai 4 tera fino ai 196 perché a breve lanceremo il uh, modello da 196 perché dico le capacità perché a differenza dei nostri amici cunap e synology in primis tutti i nostri nas hanno i dischi inclusi questo perché poi vedremo perché diamo anche un servizio di garanzia il uh, i NAS, i, i dischi che sono inclusi, sono tutti i dischi certificati e garantiti per NAS e sono principalmente i VD Red, i Seagate Iron Wolf e nella, nel modello 12 Bay di fascia più alta gli HGST Ultra Star, quindi dischi di una famiglia un po' più performante. Parlando della gamma di prodotti che oggi abbiamo a listino, qua potete vedere in funzione del Bay e della tipologia di utilizzo, quindi quanti utenti, abbiamo diverse famiglie, dalla famiglia 3010 fino ad arrivare alla 5010, 10 alla 6.000 e al modello 12-bay. Un po' come il paragone che faccio spesso sui modelli della BMW, dalla serie 3, serie 5, sempre su, aumentano ovviamente le caratteristiche, le performance e di conseguenza il prezzo. All'interno di ogni famiglia abbiamo dei modelli sia desktop sia rec da diverse bay, quindi 2 bay, 4 bay e 4 bay rec Quindi il nome e il codice del prodotto è abbastanza esplicativo perché ti dice TS TerraStation 3210, quindi la famiglia 3010, il 2 sta per il numero di bay e la D sta per desktop oppure rec Quindi è semplicissimo individuare qual è il modello. Ovviamente tra le varie famiglie cambiano processori, eh, RAM, prestazioni, porte, perché sulle famiglie più porte di rete, perché sulle famiglie più alte, la 5010 e la 6000, abbiamo oltre che alle due classiche porte 1 Gigabit, abbiamo anche una porta 10 Gigabit in rame, quindi già integrata. Per le future eventuali espansioni di, di rete, di velocità di rete, abbiamo già una macchina pronta. Oggi può essere utilizzata sul, sull'1 Gigabit e un domani su 10 Gigabit. Abbiamo poi una famiglia, che è l'unica diciamo, che approfondiremo più tardi, perché il resto sono dei NAS, quindi non c'è tantissimo da dire, è la famiglia con Windows Storage Server. Tutti i NAS, come ben sapete, hanno il sistema operativo basato su Linux. Queste macchine invece hanno come sistema operativo Windows Store Server perché in alcune realtà dove l'integrazione in ambienti Windows deve essere molto molto integrata serve appunto che ci sia questo sistema operativo come, come gestione. Eh, vi farò vedere poi un breve filmato e un caso di utilizzo particolare che i nostri colleghi di Buffalo America stanno spingendo e stanno avendo un ottimo successo poi dopo approfondiremo anche quello non in maniera troppo tecnica perché appunto io non sono tecnico ma ho un video delle slide per farvi vedere qual è la soluzione la tipologia di soluzione come dicevo prima buffalo ha solo nas popolati o parzialmente popolati questo perché perché noi garantiamo anche il disco all'interno quindi quando il reseller acquista un NAS Buffalo 4 dischi 4 Tera ha una soluzione unica, plug and play, già pronta eh, all'utilizzo. Non deve configurare nulla, il RAID è già configurato. Deve solo attaccare la corrente, attaccare la rete. Si verca l'indirizzo IP in automatico e da lì si creano i vari utenti, cartelle e tutt'altro. Quindi gli hard disk preinstallati fanno risparmiare tempo, risparmiare costi risparmiare degli sforzi per dover fare tutto quanto e anche come eh, passo precedente individuare quali sono i dischi corretti e compatibili perché ovviamente un disco può funzionare cioè un qualsiasi disco può funzionare in un NAS ma se non mettiamo dei dischi certificati e garantiti allora può, possono accadere dei problemi dopo quindi io faccio backup su dei dischi Basici, che non sono adatti a lavorare 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, perché un NAS tipicamente rimane sempre acceso, il problema è se il disco potrebbe rompersi. I nostri, i nostri dischi all'interno, appunto come dicevo prima, VDRED, Red, Seagate o HGST, sono eh, testati, quindi sicuramente funzionano, sono certificati e vanno proprio bene per, per i NAS. Eh, il discorso che faceva prima Paolo sulle novità della legislazione, allora come tutti sapete, ormai da una quindicina d'anni abbondanti, è stata introdotta in Italia la il cosiddetto equocompenso per la coppia privata, vulgarmente detta tassa SIAE. Questa tassa SIAE andava fino a venerdì scorso ad inficiare tutti gli apparati storage esterni, quindi banalmente se voi compravate un hard disk esterno da un tera, due tera o un NAS, perché anche sui NAS purtroppo c'è questa, questa tassa, pagavate in funzione della capacità del dispositivo che acquistavate fino ad un massimo di 20 euro quindi per fare un esempio un hard disk esterno da un tera aveva 10 euro di tassa SIAE, a cui poi va aggiunta anche l'IVA un NAS da 24 tera aveva il massimo quindi 20 euro e da sempre purtroppo eh, i nostri distributori devono applicare questa tassa e quindi farla pagare al reseller e ovviamente all'end user perché tutti quanti la, la pagano venerdì scorso il ministro Franceschini ha firmato questo nuovo decreto legge adesso non è ancora entrata in vigore per cui sono state rimodulate queste, questi compensi sono fatti belli dicendo che hanno abbassato la tassa in effetti da un lato l'hanno abbassata perché oggi eh, diciamo, quando verrà appunto introdotta il massimo non sarà più 20 euro ma sarà 18 euro, grande sforzo ma la problematica molto molto più grande è che è stata introdotta anche su tutti gli hard disk e le SSD interne quindi il problema per i nostri amici appunto che vendono i NAS vuoti, il problema è che ogni hard disk che il rivenditore acquista nei canali distributivi italiani ufficiali, ogni hard disk maggiore o uguale da 2 tera avrà 18 euro di aggiunta al prezzo che fino ad oggi, il costo fino ad oggi. Quindi, banalmente, il NAS Buffalo con già 4 dischi da 8 tera pagherà solo esclusivamente 18 euro, quindi per Buffalo in effetti c'è stato un vantaggio perché noi vendiamo un dispositivo con una capacità globale, appunto, in questo caso in questo esempio, 24 tera. Nel caso in cui invece il rivenditore dovesse comprare un 4 bay vuoto e 4 dischi da 8 tera pagherebbe il costo del disco più 18 più 18 più 18 più 18 quindi pagherebbe 72 euro in più rispetto ad oggi quindi questo nonostante appunto il ministro abbia detto ah, abbiamo abbassato la tassa SIAE in realtà non è vera perché si sono accorti probabilmente guardando i numeri perché queste eh, nuove riconteggi non venivano fatte da diversi anni forse nel 2009 è stato fatto l'ultimo aggiornamento della tassa. Avranno capito che si vendono tantissimi. Avranno visto che si vendono tantissimi hard disk interni poi per i NAS, vuoi per tanti altri servizi e i server. Esatto. E hanno detto: vabbè, ah mettiamola su lì perché lì si può guadagnare perché probabilmente stavano perdendo rispetto al, a quanto preventivato. Quindi questo problema. Ripeto, su Buffalo fortunatamente non c'è, tranne che su alcuni modelli, noi abbiamo i modelli di fascia alta da 8 Bay e da 12 Bay che vengono venduti sia totalmente popolati, quindi con 8 e con 12 dischi, sia parzialmente popolati, perché in quel caso un'azienda magari dice, ok, io ho in previsione nei prossimi due anni di eh, sviluppare il business, eh, aumentare i dati. Ma non mi serve oggi avere un 64 Tera, eh, ma un 32. Quindi, io compro il parzialmente popolato con quattro dischi da 8, e poi, nel corso del tempo, compro gli altri quattro dischi da aggiungere. Buffalo a listino, una, eh, una serie di dischi compatibili e certificati per quel modello. Questo perché, come vediamo nella prossima slide, la garanzia sui nostri nas è molto molto importante ed è uno dei punti di forza diciamo di buffalo noi diamo su tutte le nostre terra station tre anni di garanzia diamo cinque anni per la macchina 12 bay quella di fascia alta possibilità di estendere di uno o due anni la garanzia acquistando appunto questa estensione anche l'ultimo giorno di garanzia, quindi non si è costretti a comprarla nei primi 30 giorni, come alcuni brand fanno, ma al 35esimo mese di garanzia. La macchina va ancora bene, ha ancora spazio, non si vuole comprare una macchina nuova, compro questo codice di estensione di garanzia, la registro sul, sul sito di Buffalo e in automatico si allunga la garanzia. Com'è la garanzia? La garanzia noi... Cambiamo gratuitamente, entro 24 ore, il disco guasto. Questo vuol dire che se stamattina mi si rompe un disco, io chiamo mm. il supporto tecnico Buffalo. dove abbiamo due persone italiane che fanno assistenza sia pre vendita che post vendita, fanno un primo check, effettivamente l'hard disk è rotto, parte UPS oggi pomeriggio e domani mattina è o dal reseller o dall'induser, dipende dove dove vuole far mandare il disco gratuitamente, con già un'etichetta per mandare indietro sempre gratuitamente il disco guasto entro 30 giorni. Quindi il vantaggio di avere un uh, solo vendor, quindi un uh, NAS popolato, anche se appunto, ripeto, i dischi dentro non sono di Buffalo, ma vengono garantiti da Buffalo, quindi hai un solo vendor. Con, da contattare nel caso sia un problema di chassis o un problema di hard disk non come nel caso del vendor A del NAS e il vendor B del, uh, dei dischi in quel caso ah, mi sono per il disco, chiamo il vendor B ah no, un problema sullo chassis, chiamo il vendor A diventa un po' più complicato quindi hai soltanto un vendor da contattare collegandomi poi a quanto diceva Paolo prima per il, il software di backup su tutte le nostre TerraStation noi diamo in omaggio, scaricabile gratuitamente dal sito di Novastor, un software appunto di backup che ci servirà poi appunto per fare quel discorso che dicevo prima con Windows Server e anche per quanto dirà Paolo fra poco, uh -huh. con 10 licenze client e una licenza server. Basterà solo andare su uh, un link che è specificato sul sito inserire il serial number della macchina che abbiamo acquistato, da lì verrà eh, inviata via mail un codice di attivazione, si scarica il nuovo backup software eh, demo e si attiva con questa chiave di, di attivazione e da lì si ha un vero e proprio software di backup che consente anche di fare immagini di dischi e tutte le funzionalità di un vero software di backup ripasso la parola. Grazie, Max. Tutto chiaro. E aggiungo prima, de, prima dell'integrazione sull'aspetto garanzia, che funziona effettivamente allo stesso modo, la garanzia di Buffalo, diciamo così. Eh, funziona allo stesso modo di quella di Overland Hammer. Nel senso che su tutti i prodotti RDX abbiamo tre anni di garanzia con sostituzione anticipata. Quindi con la, nella stessa modalità che fornite fornisce Buffalo, la fornisce anche Overland Hammer. Quindi sostituzione in anticipo della parte con all'interno eh, con il corriere arriverà anche una label OPS per rispedire indietro da 30 giorni il prodotto guasto quindi a costo zero sia per il reseller che per il cliente finale o chi per lui o chi dovesse fare appunto la richiesta di, di, di sostituzione. Ok, detto questo passo... Come ha detto Max all'integrazione, io qui mi sono scaricato una versione di prova ovviamente perché avevamo già testato in passato la soluzione e abbiamo avuto la conferma appunto del, del funzionamento e dell'integrazione che c'è con eh, Nova Backup, qui ovviamente ho scaricato la versione PC, quindi la versione client, poi su, in, sulla versione ovviamente server ci sono delle funzionalità in più ma eh, sul, sul mio dispositivo ovviamente, ho installato questa, la cosa interessante è l'integrazione con le soluzioni RDX che eh, devo, devo precisare, è possibile fare, o meglio, sulle soluzioni RDX è possibile cambiare la modalità di utilizzo quindi scaricando rdx manager quindi il nostro software di, eh, di gestione del, dei driver rdx è possibile switchare quindi cambiare la modalità di funzionamento di funzionamento standard quindi rdx a modalità disco fisso in questo modo l'rdx viene visto eh, dal Uh, NAS Buffalo in questo caso quindi co collegato direttamente ad un NAS Buffalo viene visto come un disco fisso esterno in questa modalità è possibile utilizzare soluzioni RDX come fossero appunto un dispositivo esterno per il backup, per la replica dei dati del, dal NAS all'RDX um, viene a mancare quella parte di espulsione automatizzata della, della cartuccia che possiamo fare andando a cliccare appunto manualmente sul dispositivo RDX quindi funziona questa, questa modalità, non è quella Rdx standard, è quella a disco fisso. In questo caso con Nova Backup non occorre fare cambiare questa modalità che è inclusa ovviamente nell'Rdx Manager e in ogni Rdx USB 3 esterno che andiamo ad installare, ma eh, con Nova Backup, come ho detto, è eh, semplicemente integrato e adesso vi faccio vedere il perché. Con Nova Backup andiamo a selezionare alcuni eh, file, qua ho preso una cartella che è appunto quella dell'integrazione con Buffalo da andare appunto a, eh, a backupare, come potete vedere ci sono diverse eh, impostazioni da poter inserire all'interno appunto di, eh, di Nova Backup, quindi dai filtri agli avvisi piuttosto che eh, alla cifratura, possiamo andare anche a criptare il nostro backup dei comandi personalizzati da eseguire prima e dopo il backup che è una cosa non banale che, che molti software anche non hanno eh? quindi questo è un qualcosa in più la cosa essenziale è che io vada a, nel momento in cui decido di andare a fare il backup no, del mio server, del mio pc eh, a cui ho connesso un RDX che vada a spuntare eh, la voce e spelli automaticamente il supporto al termine del lavoro in questa modalità l'RDX espellerà in maniera automatica la cartuccia alla termine appunto del backup eh, poi io sono andato a, a modificare anche eh, altre impostazioni sono andato a mettere un backup incrementale eh, il modo della scrittura è appendi al supporto quindi formata automaticamente ogni supporto vuoto o non riconosciuto che è una cosa interessante perché possiamo andare a fare anche lo swap delle cartucce quindi a gestire la rotazione in questo caso potremmo avere Tre cartucce da andare a utilizzare in maniera magari in maniera eh, discontinua durante la settimana, quindi nei giorni alternati, quindi non so, lunedì, mercoledì e venerdì con una cartuccia, eh, martedì e giovedì con un'altra cartuccia e il sabato magari o il backup settimanale, quindi per portarmelo poi fuori eh, dall'azienda. Appunto io qua vi faccio vedere come viene visto all'interno del sistema, quindi il RDX Quick Store con il volume appunto di vado a selezionarlo all'interno appunto del mio nuovo backup, ho dato un nome di X da 500 giga, questa era una cartuccia da 500 giga, avevamo un backup di circa eh, 2 tera, eh, pardon, di 2 giga, vado a fare la mia coppia in 55 circa secondi, se non sbaglio era il 52 secondi, mi fa il backup e poi appunto mi viene espulso, infatti come mi espulsa la cartuccia infatti come vedete poi sul mio sistema mi rimane USB Drive quindi mi rimane collegato solamente il Drive ma non la cartuccia quindi se fossi andato a poi a inserire la cartuccia avrei visto appunto il, uh, il mio sistema normalmente uh, torno indietro per passare la palla a Max che ci parla poi dell'integrazione di Windows Storage Server e appunto anche dell'integrazione Eccoci qua Max che arrivo assegna segnale del relatore. Eccoci qua. Okay. Poi mi sono dimenticato qualcosa ma mi pare di aver detto tutto rispetto alla, alla soluzione Nova Backup eh, perché comunque è integrata, abbiamo detto che è compresa in tutte le Terra station quindi sia dalla dal... Esatto, 2B... esatto, anche nelle Link Station, in quel caso soltanto 5 licenze client. Okay. Nelle Terra station visto appunto che l'ambiente dove si mettono le Terra station sicuramente è un ambiente aziendale dove potrebbe esserci sicuramente un server vengono date una licenza server e 10 client ovviamente se uno vuole espandere le licenze può acquistarle ad un prezzo particolare sempre sul sito di Nova Store, essendo una partner Buffalo quindi avendo acquistato Buffalo può comprare le licenze client e server appunto con delle scontistiche particolari ok sì. eh, allora adesso faccio vedere un attimo la parte quella di... Eh... Due, qua, Windows via. Server è stato testato anch'io. Ho... Esatto, allora Windows Star Server, come dicevamo prima, è un prodotto un po' più particolare perché non tutti i brand di NAS hanno questo, questo modello con questo sistema operativo. Perché, appunto, maggiormente hanno i modelli con Linux, diciamo, un, un sistema uh -huh. operativo basato su Linux. In questo caso abbiamo Windows Store Server 2016, da eh, settembre arriverà a listino Windows Store Server IoT 2019, modelli mm. da 2-bay a 4-bay rack e un modello 6-bay con i ride hardware, questo è un modello un po' più particolare, eh, tutte queste macchine hanno oltre la doppia porta 1 Gigabit, hanno anche una porta 10 Gigabit nativa, processori quad core, eh, 4 Giga di RAM. Quindi sono macchine mediamente potenti. Serve appunto questa macchina quando si, un, su, quando si deve integrare eh, su larga scala gli Active Directory e hanno tutti i tool di management che hanno Windows Server. Quindi quando si arriva. All'indirizzo IP del NAS e si entra nella cosiddetta web interface, si ha proprio Windows. Quindi, come Paolo, tu hai testato qualche tempo fa, hai proprio questa una versione di Windows con tutte le funzionalità di Windows Server. Una cosa che non ho detto prima è che tutti i nostri NAS rec, quindi dal più piccolo al più grande, hanno tutti il RailKit kit incluso. Quindi non bisogna acquistare un codice a parte e spendere altre 50-60 euro, ma è già tutto integrato gli utilizzi principali di queste windows server alcuni eh, progetti che abbiamo preso in passato sono stati appunto quelli del del branch remote office è capitato qualche anno fa un grosso deal con una banca dove eh, c'era la banca principale nel capoluogo di provincia e una cinquantina di uffici remoti in, in giro per, per la regione tutti questi dovevano essere collegati appunto in un unico active directory tutto quanto gestito e quindi la necessità era quella di avere questi sistemi Windows Server e siamo riusciti fortunatamente a prendere questo questo deal ai tempi quindi questo è uno degli utilizzi principali la guardia di finanza anche abbiamo un accordo con loro e Quasi tutti i mesi ci comprano qualche macchina, sempre per lo stesso discorso di mettere queste macchine in giro nei vari uffici per l'Italia. Eh, parlando di una, un utilizzo un po' particolare, è questo. I nostri, appunto, colleghi tedeschi hanno spinto e hanno avuto un discreto successo di integrare le macchine Windows Store Server con Nova Backup e eh, l'Hyper-V delle virtual machine che c'è su Windows Store server, per poter creare un server di backup se il server principale dovesse cadere. Ovviamente mm. l'esempio che ci dicevano è che non avrai un server con le stesse identiche prestazioni del server principale, che ovviamente avrà un hardware e delle caratteristiche molto più performanti, ma ad esempio che facevano è, dire, è come se tu hai il ruotino di scorta in, uh, in macchina, buchi, metti il ruotino, ovviamente non puoi andare a 200 all'ora come andavi con la ruota di default, ma andando a 50-70 all'ora ti permette di andare a, a destinazione in un punto dove poi potrai uh, sistemare la ruota principale. Quindi piuttosto che stare completamente fermi perché se il, NAS, il server principale si dovesse guastare, eh, l'ufficio si ferma perché cade tutto e non hai più la gestione. In questo caso, facendo partire la macchina virtuale con uh, Windows Store Server e l'Hyper-V, hai questo server temporaneo. Io vi farei vedere che vale molto di più di mille parole: un filmatino di giusto. 5 minuti che spiega i vari passaggi e poi dopo finisco. Praticamente non so se l'audio non penso si senta. Si sente l'audio? Paolo? Ok, allora... Scusi, un po' no, l'audio, no. quindi... Però se... Ok, allora senza audio tante musichetta, quindi ve lo spiego man mano. In questo caso appunto, sul... questa è proprio l'interfaccia... Del buffer Windows Server si crea una share dando il nome, si mettono tutti i vari parametri, permessi, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, è accessibile solo uh, all'amministratore, che nessuno deve andare a, a mettere dentro qualcosa <ride> a fare casino. Si crea appunto questa, questa share. Dal Si configura appunto sul Buffalo Windows Server l'Hyper-V quindi queste tutte funzionalità che ci sono appunto perché c'è Windows, quindi si danno tutti i vari cartelle, dischi eccetera. Si installa tutto quanto e si prepara. Questo ovviamente lo fai la, la prima volta, poi man mano una volta fatto questo è già tutto fatto. Al che si passa a, uh, al NOVA backup per creare l'immagine del, del server? Quindi, appunto, si passa a lanciare. Lancia giù prima il. si dà l'avvio dell'Hyper-V Buffalo, e qua si passa al, uh, al NOVA backup. Quindi, si dice dove backupare. Questa, poi, è la funzionalità classica perché si installa così il nuovo Backup per dire dove andare a fare il backup, quindi vede il NAS di rete, che possa essere un Windows Star Server o banalmente anche una LinkStation, una TerraStation Station di, di altri modelli. Da qua si crea l'immagine del disco, quindi qua vuol dire che si vede. Image Backup si crea l'immagine, che ovviamente sarà bella pesante, <ride> sarà diversi si crea appunto un virtual hard disk perché poi questo virtual hard disk dovrà essere montato sull'hyper v per far partire la macchina virtuale si crea il job di backup appunto in questo caso si chiamerà server backup e si dice che deve essere backupato sulla uh, windows sarà server a 5420 in questo caso un 4 bay si fa partire poi tutto quanto Qua può decidere una volta sola, ogni giorno, quindi questi sono i settaggi Scusa, classici sì. dei, esatto, dei software di backup. Lo fa partire ovviamente l'amministratore, quindi nessun altro. Una volta fatto questo, hai configurato la modalità di backup, si fa partire il backup stesso che è come quello che hai fatto vedere tu prima, è sostanzialmente la stessa cosa, è un backup un diverso perché è un'immagine, mm -hmm. non è un backup di questo dopo 4 ore e 43 minuti è stato fatto il backup completo, non ci sono stati errori, a questo punto si carica, vedi qua sono i file di backup eh, che sono stati creati si lancia l'Hyper-V Manager sulla, store, sulla Buffalo store, Windows store Server e si crea appunto una nuova macchina virtuale eh, inserendo l'hard disk virtuale che arriva dall'immagine del uh, fatta con Nova Backup. Quindi, praticamente, senza acquistare nulla di più che un NAS Windows Store Server si ha questa funzionalità che può essere, certo, un'idea magari non dell'ultimo <ride> grido, però ti sì. permette, come dicevo prima, di uh, recuperare quell'inattività che sarebbe dovuta al server uh, che non funziona più con una macchina virtuale nel frattempo si può chiamare il tecnico si può riparare o aggiustare o quello che serve sul, sul server uh, fisico e si riparte a 200 all'ora invece che a 50 all'ora in questo caso appunto stiamo ricaricando il, uh, il file virtual hard disk Setta poi la, tutte le varie memorie e quant'altro, prima, porta di rete e da qua si crea la macchina. Si lancia la macchina, si accende e hai il tuo server che funziona in maniera virtuale sul Windows Store Server. Diciamo che questo è un piccolo esempio che appunto, ripeto, i nostri colleghi americani stanno spingendo e soprattutto nelle piccole realtà perché ovviamente mm -hmm. un discorso del genere non vale per realtà dove hai 200.000 utenti però funziona sulle piccole realtà può essere un caso di utilizzo qua come dicevo esatto. prima uh, windows server uh, iot 2019 sarà rilasciato a breve e avremo un refresh di tutte queste macchine con questo appunto IoT, poi per tutte le caratteristiche di IoT potete andare a vedere sul sito di Microsoft, ovviamente un prodotto loro. Altre funzionalità che si possono utilizzare con i nostri NAS, come dicevamo prima, il cosiddetto Hybrid Cloud, quindi io ho il mio NAS fisico all'interno dell'ufficio, e backup tutto quanto nei in uno di questi quattro cloud provider certificati per buffalo dove in automatico io posso salvare i dati e posso gestirli da remoto un'altra funzionalità che alcuni clienti italiani e tedeschi stanno facendo è il cosiddetto private cloud visto che ogni naster station può essere sincronizzato in real time con un altro NAS Terra station, sia sulla stessa rete ossia dall'altra parte del mondo, alcuni clienti offrono loro il private cloud, quindi si sono strutturati nel proprio ufficio con diversi Terra station, ovviamente un po' più grossi di capacità. Vendono ai clienti end user dei piccoli NAS i quali vengono backupati e sincronizzati con il NAS all'interno del, del loro ufficio, quindi è come avere il Dropbox o il OneDrive del caso, ma in realtà ce l'hai su un NAS all'interno del tuo ufficio, quindi puoi vendere anche questo servizio invece di far acquistare al cliente o Azure o OneDrive o chi che sia. I nostri NAS sono tutti sicuri e chiusi, che per alcuni clienti dicono ah no, io voglio un sistema aperto, voglio installare le app, voglio mettere quello che voglio, ok? Può Essere rischioso, ma quella è un'idea del cliente quindi ben venga. Il nostro sistema, appunto, è chiuso. Non si può installare nulla se non il trend micro antivirus, che è una licenza che noi vendiamo un anno, tre anni o cinque anni per, appunto, proteggere da virus eventuali il NAS stesso. E abbiamo, appunto, il sistema chiuso, la possibilità di criptare i dati, il controllo delle, delle password dell'anti-taccheggio, chiamiamoli, fisici, quindi il Kensington Lock per legarli, il Boot Authentication, abbiamo la chiave per chiudere la porticina davanti per far sì che uno che passa non tolga i dischi per caso, e quindi diciamo il sistema è molto molto sicuro. Come dicevamo prima, anche l'iSkasi Expansion, quindi tutti i nostri Naster Station sono certificati VMWare, e quindi c'è la possibilità di gestire sistemi di virtualizzazione e tutto quanto. Ultimissima slide, anzi penultima. Tutti <ride> i nostri nas Station sono eh, sincronizzabili e gestibili tramite eh, i gruppi di continuità. Abbiamo fatto diversi eventi con Ethan, anche appunto con Paolo, Davvero? per cui sulle Terra Station c'è la funzionalità di gestione dell'UPS, per cui ovviamente, se la corrente se ne va, l'UPS interviene e possiamo dire alla TerraStation che se entro X minuti non ritorna la corrente, si fa uno shutdown automatico senza, appunto, perdere i dati. E allo stesso tempo, quando la corrente ritorna, il NAS si riavvia. Ed è possibile anche avere un solo UPS per gestire differenti TerraStation: noi si attacca. L'UPS ha una TerraStation e si configura in base a quello che dicevo prima. Altre TerraStation nel, nella rete vi si può dire di comportarsi come la primaria. Quindi, sì, se questa dopo un minuto di mancanza corrente si spegne, tutte le altre si spengono. Basta dare appunto un IP fisso e dire comportati come la TerraStation IP 1.2.3.4 e si gestisce la stessa maniera. Ultimissima slide, anzi, per ultima, ancora due, però due secondi ho finito. Eh, abbiamo noi la possibilità, appunto, sia io che Michelangelo, appunto il mio collega, di essere contattati dai reseller per aiutare in uh, special quotation, progetti. Quindi, noi siamo molto aperti a rilasciare scontistiche particolari a chi ne avesse la necessità. E supporto tecnico, come dicevamo prima. Abbiamo un numero attivo dalle 9 alle 17.30, da lunedì a venerdì, dove abbiamo appunto dei tecnici che possono fare sia supporto pre-vendita che post-vendita che gestione degli RMA, come nel caso prima che dicevamo del, della sostituzione del disco in 24 ore. Ho finito. lungo, <ride> ma penso di aver finito. Ti ripasso la. Sì, gestione. così ripubblichiamo, ripubblichiamo anche i nostri contatti.